Ciao ragazzi di nuovo insieme io sto ricominciando a fare lezioni su richiesta andate eh, a questo modulo che compare nella mia eh, pagina video lezioni del mio sito dove potete chiedere tutto quello che volete quindi vado a rispondere oggi eh, a Ivan, bel nome tra l'altro che dice so che lo studio degli arpeggi su tutta la tastiera e in tutte le tonalità è fondamentale per noi bassisti come lo è la conoscenza degli accordi per un chitarrista ecco ma mi ha tolto le parole proprio di bocca detto tutto so te io, eh. potresti dare le dritte su come studiarli grazie allora eh, innanzitutto rinnovo l'invito a dare un occhio al mio sito dove appunto potete trovare eh, questo modulo e tante altre cose eh, tra l'altro chi ha partecipato lo scorso sempre lo scorso anno diciamo anno io intendo settembre giugno chi ha partecipato alle mie riunioni online ecco per me è stato un bellissimo una bellissima esperienza che ripeterei volentieri o anche organizzare qualcosa di simile dove anche voi potete interagire con la vostra webcam scrivetemi tutto casomai rifacciamo riprendiamo in mano il discorso eh, forum, community, qui chiedo ancora una volta l'aiuto eh, dei de, de miei collaboratori di fiducia, eh, senza fare nomi. E, detto questo vado a rispondere, anche se nella domanda c'è già gran parte de della risposta, perché come ha detto il nostro amico Ivan eh, per noi lo studio de degli arpeggi e per arpeggio si intende praticamente suonare gli accordi una nota per volta ovvero eh, prendiamo un, un re settimo questo è un accordo questo è il relativo arpeggio semplicemente quindi per arpeggio si intende questo eh, Immaginiamoci appunto un chitarrista o un pianista che non conoscono perfettamente ogni tipo di accordo, ogni voicing, rivolti, eh, come farebbe a suonare in qualsiasi genere, contesto musicale? Sarebbe eh, un macello. Eh, ad esempio, quando nel jazz si sente eh, o si vede scritto che ci sono otto battute di Re7 si sente piano che, che fa 3000 voicing perché conosce perfettamente il suo strumento di conseguenza tutti quelli che possono essere i rivolti eh, altrimenti starebbe sarebbe sempre lì a fare Re7 continuazione eh, Tornando a noi, quindi il nostro ruolo principale è quello di far sentire eh, una nota per volta tranne ovviamente le eccezioni dove suoniamo anche noi gli accordi, io purtroppo sono uno di quelli, eh, ma il nostro ruolo fondamentale è far sentire la fondamentale, ma anche tutte le altre note dei relativi rispettivi accordi. Quindi studiarli è non fondamentale di più e studiarli con criterio e su tutta la tastiera eh, ve ne renderete conto poi in fase di improvvisazione, in fase di composizione e eh, in qualsiasi altra fase della de, de, de, de, de vostra vita da musicisti, perché è come avere un controllo totale del de basso, nel caso di noi bassisti, eh, della de tastiera, che invece se io mi limito a studiare in, in una porzione di manico, o di tastiera, oppure in, in in una posizione in una diteggiatura sola, eh, in solo in alcune tonalità, e lì mi non, non avrò mai questo questo questa libertà, questa diciamo inquadratura della tastiera, eh, come appunto hanno i pianisti. Che allora, vi do due dritte oggi cercando di fare entrare tutto in una lezione sola: eh, che sono la prima, quella di prendere. Eh, ogni tipo di accordo, quindi ad esempio io mi segno, ok, studio, che ne so, dico a caso, una settimana accordi eh, maggiori settima, lasciamo perdere le triadi, ne ho già parlato abbondantemente, riguardatevi caso male, tutto il materiale eh, dedicato alle triadi, parliamo di accordi di quadriadi, quindi con la settima, che ne so, dieci giorni mi faccio gli accordi eh, con la settima maggiore, poi 10 giorni, o 20, o 30, o 6 mesi minori settima, poi gli accordi di settima dominante, poi i semi diminuiti, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente non in una sola tonalità, ma posso fare anche lì una sottotabella con scritto 3 giorni eh, Re minore, 3 giorni Fa minore, nell'ordine che volete voi, basta farlo. In tutte le tonalità, questo è fondamentale. Poi, eh, una volta deciso, ok, oggi lavoro su eh, l'accordo di re maggiore settima, questo è il mio approccio, non è detto che sia giusto o che sia buono, però è quello che faccio io da una vita, quindi ok, mi metto lì, come ne ho parlato soprattutto nel mio corso, di, di armonia applicata che trovate sempre sul mio sito sia in versione pdf che eh, cartacea con una trentina di video eh, annessi lì ne ho parlato allo ogni tipo di arpeggio, accordo, triade eh, io me lo studio in almeno 2-3 eh, posizioni e diteggiature nel caso di re la prima che mi viene in mente, quella che probabilmente uso io di più, è quella che io chiamo diteggiatura del primo dito, perché parto con l'indice. Quindi indice, mignolo, medio, indice, col medio prendo l'ottava. Posso prendere anche qui. La, la possibilità della diteggiatura de, de, del secondo dito, quindi partendo col medio, forse la più usata in generale. Quindi medio, secondo dito, primo dito, quarto dito, terzo dito, quarto dito. Scrivo tutto come sempre, oppure partendo dal mignolo, forse quella che io uso meno. Che mi sono studiato perfettamente eh, queste due tre diteggiature, posso mischiarle. Ad esempio, salgo con quella del mezzo, quando arrivo all'ottava, uscendo con quella del primo dito o addirittura quella del quarto. altra cosa mettere un tappeto a una velocità X e suonare tutte le note in ordine eh, o in un ordine preciso, quindi dico ora faccio terza, settima, tonica, quinta oppure a piacere, cioè Eccetera, e mi vado a lavorare su tutta la tastiera. Eh, altro esempio di, di, di studio con eh, criterio è quello di creare una semplice, semplicissima linea di basso utilizzando ovviamente le note del, dell'accordo che abbiamo deciso di studiare. Quindi rimaniamo il Re, eh, Re major 7 me la cerco di cantarmi la testa sento come suonano le varie note questo potrebbe essere un inizio Soffatto. Una volta che ho fatto una linea di basso, eh, del cavolo così, eh, vado a farla con un'altra di seggiatura, quindi potrebbe essere questo. quindi invece di farla così vado a farla con la diteggiatura del primo dito questa è un'altra idea ehm, questo si può fare con tutti eh, i tipi di accordo quindi Uh, che ne so, prendo un diminuito settima, invento una linea uh, e la rifaccio in un altro con un'altra riteggiatura, eccetera, eccetera. Il mio eh, esercizio preferito in assoluto, poi, è quello una volta che abbiamo studiato, studiato, e qui lo so che... Eh, arriva la noia, arriva la, la ripetitività de, degli esercizi, ma ci passano tutti, ci passiamo tutti, e non si finisce mai, non è mai abbastanza lo studio di, queste, di questi elementi eh, armonici, ma anche tecnici, perché eh, noi stiamo pensando a, a arpeggi, a note, eccetera, ma comunque siamo lì che suoniamo, quindi anche esercizio tecnico. Eh, dicevo, il mio esercizio preferito per studiare gli arpeggi è quello di crearmi una sequenza armonica, quindi dove inserisco, eh, in questo caso abbiamo parlato di quadriadi, quindi quadriadi di, di, di, mh, di tipo diverso, minori di settima, maggiori di settima, diminuiti, eccetera, che possono essere 8, 16, quello che vi pare, battute, e io mi seguo la mia... Eh, le mie sigle di accordi inizio, dico, ora studio, tonica, terza, quinta, settima, quindi l'accordo, e l'arpeggio nella sua forma, eh, diciamo, standard, diciamo così. Poi faccio terza, quinta, settima tonica, che serve. il primo rivolto, oppure inizio con i voicing, che ho già detto cosa sono mille volte, quindi posso fare quinta, tonica, terza, settima, Uh, eccetera eccetera allora prendiamo una uh, una sequenza semplice di accordi uh, che poi vedrete scritta comunque segnatevela e che io creo sempre come RealPro che secondo me è la migliore applicazione per questi tipi di esercizi possibile allora, re minore settima una battuta una di sol settima e do major 7 due battute poi do minore settima fa settima una battuta, una battuta e si bemolle major 7 una battuta l'ultima battuta mi semi diminuito due quarti e due quarti di la settima che mi rimandano sul re minore proviamo eh, metto la base molto lenta, 75 bpm e faccio tonica, terza, quinta, settima questo è un esempio, allora io davanti ho ora vi giro la telecamera ho il, il, la, la, la lista, cioè la lista, la progressione armonica e cerco di anticipare l'accordo successivo cioè nella mente penso già dove devo andare dopo altrimenti se ci arrivate in tempo reale eh, finché suoniamo magari tonica sul primo movimento è abbastanza eh, facile quando poi ora Facciamo un esempio, terza, quinta, settima tonica, cioè primo rivolto. Eh, se non penso subito a dove devo andare sul su battere, diciamo, sul primo movimento dell'accordo successivo, diventa già più difficile. Proviamo, quindi stessi accordi, però parto dalla terza, quinta, settima tonica. 3, 4, ho fatto appunto ehm, terza quinta settima tonica una volta che ho sperimentato lavorato eh, posso anche togliere la tonica del tutto suonerà strano è vero ma quando poi vado a ricomporre tutti i tasselli eh, mi metto la mia base sempre con le sigle davanti e inizio a mischiare tutto quello che ho detto quindi una volta magari prendo una terza, una volta una quinta sul, sul primo movimento. Proviamo 2, 3, 4, 2. Poi si può variare ritmica, variare velocità, variare tutto. <ride> Comunque, questo è il mio, diciamo, uno dei miei, delle mie routine di studio de, degli arpeggi, degli accordi. Ovviamente, ragazzi, in una lezione, <ride> farvi vedere tutto quello che, che faccio io per memorizzare, eh, l'obiettivo è avere più coscienza possibile di, di dove stanno tutte le note, senza pensare a box come li chiamano i chitarristi senza pensare alla geometria ma dovete avere una mappa mentale eh, di, di dove sono tutti gli intervalli di ogni accordo questo è l'obiettivo quindi la libertà pazzesca Se mi dicono ok fammi vedere eh, Re bemolle minore settima su tutta la tastiera mi cambia poco rispetto a un, un Do maggiore Uh, re bemolle, ok, parto eccetera eccetera, un fa diesis uh, settima Eccetera non per farvi vedere che io sono bravo, no, assolutamente, è eh, per farvi vedere che con la pratica, con eh, la voglia di, di fare, si può arrivare anche per uno duro come Lepine, come sono io, a avere una certa eh, libertà di, di, di, eh, una certa conoscenza de, del proprio strumento. Quindi, se ci arrivo io. È, ne ho ancora da studiare, possono tutti. E questo è un vantaggio che, che, che, che poi col tempo capirete meglio. Eh, la vitalità, la vitale importanza dello studio, appunto, di tutto quello che facciamo su tutta la tastiera. Ma possono essere arpeggi, possono essere scale, eccetera, eccetera. Ragazzi, allora, anche per oggi è tutto. Io... Eh, mi ero rivolto a Ivan, ma mi rivolgo a tutti voi. Spero di, di aver accontentato un po' tutti. Ovviamente se ci sono ancora dubbi, richieste, critiche, eh, qualsiasi cosa, o sotto il video o ancora meglio sul mio sito, nel nella eh, re relativa tabella, lì, come si dice. E poi rinnovo è eh, fatevi sentire, eh, facciamo questa... Riprendiamo un po' in mano questa community che era molto bella e organizziamo qualcosa di online. Ci vediamo al prossimo video.